Mi sono accorto un po' troppo tardi che la musica è rimasta troppo alta, ma dal momento che il discorso generale si capisce, ho deciso di non rifare il video, spero che la cosa non vi disturbi e non vi dispiaccia troppo. Buon ascolto, buona visione. Ciao. Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video Adesso sto per fare una figura Non sono sicurissimo del titolo di questo video Ma è uh, sicuramente un tag inventato da Sontina F del Tag del quale ovviamente vi porterò il titolo preciso Se non erro è come stai tra le persone Empatia, antipatia, sintonia Uh, è un periodo un po' pieno mentalmente per me, quindi vi chiedo scusa per questo vuoto di memoria, anzi vi ringrazio anticipatamente perché come ho detto già uh, in un altro video, non ho idea di quale vedrete prima, uh, se non avessi questa uh, distrazione non avrebbe senso fare dire video se non ci sarebbe qualcuno. Se non ci fosse qualcuno che riguarda l'italiano è andato a farti meglio. Come sto tra le persone? Bella domanda. Premetto che probabilmente sto anticipando una domanda che mi è stata fatta da un sacco, esempio, in realtà quel tempo. Un futuro arco, in pazienza, forerò, per rischio. Eh, paradossalmente eh, YouTube mi ha dato la possibilità di esprimermi al meglio. Al che uno potrebbe pensare se è un sociopatico, boh, forse, non, non mi sento di dire se il sociopatico sono io o sono gli altri, perché sarebbe un giudizio troppo poco obiettivo. So solamente che eh, qui, in questa piattaforma, non mi sono mai eh, sentito giudicato né attaccato fino a questo momento per lo meno non per quella che è la mia disabilità e se qualche alterco c'è stato non ha mai e poi mai riguardato la mia disabilità mentre invece nella vita reale è il primo problema ancora di più del fatto di essere gay perché uno conosce un ragazzo gay o una ragazza lesbica volendo anche potrebbe pensare che il suo più grande problema sociale è l'omofobia. L'omofobia c'è, non voglio essere povera per dire che non c'è, però è inutile parlarne in questo video perché per me il mio più grande problema è la parte eh, visiva che riguarda la disabilità e condiziona il del La sintonia dal vivo è più unica che rara e quando c'è cioè, di solito si realizza con delle persone che in precedente ho conosciuto eh, virtualmente, eh, faccio molta molta molta molta fatica a trovare empatia perché accanto a me e sì accanto a me certo, attorno a me vedo un grande un grande polverone di indifferenza e quindi per quanto mi piacerebbe sapere empatizzare con le persone, per quanto mi piacerebbe eh, sapere che le persone mi vedano come eh, un punto di riferimento al quale magari confidare i propri problemi, anzitutto perché è lì che si vede maggiormente un amico, ma anche e soprattutto le loro gioie, non so, eh, un fidanzato o una fidanzata, eh, un lavoro, anche se di pochi mesi, anche se di un anno. Uh, che vi devo dire un successo su youtube un, un successo in qualunque campo vorrei che le persone venissero più da me e non essere sempre io a, uh, ad avere questo, questa, questa necessità di di confronto uh, di sfogo e di sfogo soprattutto al negativo perché poi se io mi guardo dentro so altrettanto che uh, Basta talmente poco per rendermi felice, cioè un esempio stupido, se io uh, devo andare a mangiare fuori, con, con degli amici, con delle amiche, non è che sono di quelli con la puzza sotto il naso, che deve mangiare, non lo so, il caviale per forza, o il tartufo, se no non è contento, io con una pizza, con una pizza sono la persona più felice del mondo, cioè, è per questo che non riesco a... Uh, trovare empatia né sintonia. Per quanto riguarda le antipatie, invece, probabilmente è una delle poche cose eh, nella vita sulle quali eh, difficilmente mi sbaglio, cioè tutte le volte che una persona non mi è andata a genio, puntualmente eh, si è rivelata per quello che ho pensato essere io. Eh, non faccio degli esempi perché comunque questi video potrebbero arrivare a queste persone, però io credo che, credo che ci siamo capiti uh, Sono appunto molto felice anche se magari dell'espressione può non sembrare può non sembrare di aver avuto uh, la possibilità di, di parlare di questo perché Proprio come vi ho detto prima, siete tra le poche persone con eh, le quali, quali ho la possibilità di un, un confronto aperto. Eh, so che se mi dovete dire che una cosa non vi va a genio me la direte. Eh, eh, ed è soprattutto questo quello che, quello che apprezzo di più. Eh, per questo vi ringrazio. Eh, vi invito uh, se volete a rifare questo tag, io non taggo nessuno perché uh, semplicemente non credo che ci sia una persona più adatta e una meno adatta tra di voi. Sentitevi uh, liberi di rifare questo tag ricordandovi però che è stato ideato e pensato da Sontina F Alias Caterina, però il canale si chiama Sontina F. Io vi saluto, uh, vi ringrazio ancora una volta per avermi dato la possibilità di esprimermi e noi ci vediamo sicuramente al prossimo video fatemi sapere se lo rifate un bacio, ciao questo video in realtà avrebbe dovuto concludersi con un piccolo messaggio che vi dice che il canale va in pausa poi ho pensato ma no Prima di eh, fare questa comunicazione mi è venuta un'altra idea ancora più carina. Siccome io adesso starò fermo eh, circa un paio di settimane, forse anche qualcosa in più vediamo, vi do eh, questo tempo di pausa per lasciarmi nei commenti delle domande per un nuovo Ask Colors? Visto che ormai è da gennaio che non faccio un Ask, è arrivato è il momento di fare un nuovo Ask Colors. Quindi, per ogni persona che commenta, per favore gradirei che mi lasciasse oltre al commento al video una domanda con l'hashtag AskColors. Grazie.